Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial di 3 minuti firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi eh, vedremo come condividere un progetto Premier, premier, premier Pro, è eh, difficile a volte dirlo, Premier Pro con i nostri amici. Abbiamo pochissimo tempo, solo 3 minuti per parlarne, quindi iniziamo subito. Quando creiamo un progetto in Adobe Premiere Pro la prima cosa da fare ovviamente è dare un nome al progetto e scegliere una cartella del nostro computer, una folder, in cui andare a salvare il nostro progetto. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare come abbiamo visto nel corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro. Cosa accade quando clicco sul bottone OK? Quali file vengono creati in questa cartella che ho appena specificato? Bene, la cartella come potete vedere è vuota, provo a cliccare il tasto ok ed ecco subito che questa stessa cartella viene popolata con un file di progetto. Bene, questo è il cuore del nostro progetto. Questo è il vero progetto. Qui vengono raccolte e salvate informazioni come eh, i riferimenti ai file multimediali con cui stiamo lavorando, eh, i tagli che facciamo nelle timeline, le timeline stesse, gli effetti che applichiamo. Tutto viene salvato in questo progetto. Attenzione però! Tutto tranne i file video, i file audio e le immagini con cui stiamo lavorando. Perché? Perché come abbiamo visto nel corso di Adobe Premiere Pro, i file eh, e le immagini restano separate nel nostro computer. Quello che fa Premiere è creare un link con i video con cui stiamo lavorando. Facciamo un esempio. Eh, importo dei file io ho insegnato durante il corso che è buona prassi e buona pratica copiare sempre i file con cui stiamo lavorando accanto al nostro file di progetto questo perché perché è più pratico poi eh, condividerli nel caso volessimo condividere il progetto rimuoverli se non ci sono più di aiuto quindi io sto copiando i file vicino al progetto che io ho creato e adesso li vado ad importare dentro a Premiere. Quando io vado a salvare il progetto, chiaramente, eh, i file da condividere con i nostri collaboratori sono sia il progetto che abbiamo detto è il file principale che racchiude tutte le informazioni del nostro progetto i file multimediali con cui noi stiamo lavorando altrimenti questo progetto non avrebbe materiale su cui lavorare e chiaramente eventualmente anche questa che è una cartella che viene generata in automatico dopo qualche minuto che contiene i salvataggi automatici se Premiere, mentre sto lavorando dovesse crashare chiudersi all'improvviso e io ho impostato correttamente gli autosave dentro alle opzioni di salvataggio automatico automaticamente ogni tot secondi o ogni tot minuti meglio ancora viene creata una copia del mio progetto che mi permette volendo di tornare indietro a passaggi precedenti del mio lavoro condividere questi tre elementi con i miei collaboratori è molto utile Ancora più utile, come consiglio spesso, è organizzare il materiale in maniera eh, intellegibile anche da altri. Quindi creare una cartella chiamata materiale in cui vado a collocare il mio materiale, creare una cartella chiamata export in cui vado a inserire i video che esporto, Creare una cartella, per esempio grafica, in cui vado ad inserire elementi grafici provenienti da altri collaboratori o, da, o, da, o dal grafico o da altri software e così via. Essere organizzati mi permette poi di prendere questo, questa cartella, creare un semplice file zip e condividerlo con i miei collaboratori. Grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato Fabio www fabioambrosi.it, www.fabioambrosi.it per maggiori informazioni. Iscrivetevi a questo canale YouTube e accendete le notifiche per restare sempre aggiornati. Cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare su cui mettere un like è sempre quella ormai, Fabio Ambrosi, chi mi segue lo sa bene. Al prossimo video tutorial, ciao e grazie!